La masterizzazione è un processo che ci consente di spostare dei file dalla memoria del nostro computer su un altro supporto fisico come un CD o un DVD. Per i computer forniti dal comune di Bari nell'ambito del progetto Brand New, il programma utilizzato per masterizzare dei CD o dei DVD è Brasero. Lo troviamo cliccando su Start, Audio e Video, Brasero. Per masterizzare un cd o un dvd clicchiamo su progetto dati. Per aggiungere dei file al nostro progetto clicchiamo sull'apposita icona in alto a sinistra. Navighiamo tra le cartelle del nostro computer e scegliamo i file o le cartelle da aggiungere. Per dare un titolo al nostro progetto Clicchiamo nell'apposita icona in basso e digitiamo il titolo. Per masterizzare il nostro CD o DVD, clicchiamo sul pulsante Masterizza.